Andiamo a giugno e luglio per l'esito del, del bando, ma parallelamente siamo anche attivati per ricevere molti progetti. Alcuni sono anche interessanti sia da soggetti pubblici che privati, ci sarà certamente un tavolo dove confrontarci.